Benvenuti su Easy Diet Web, il software di elaborazione di diete più utilizzato in Italia. Punti di forza e nuove funzionalità saranno gli argomenti di questa presentazione. Partiamo dai punti di forza. Easy Diet è un sistema semplice, veloce e flessibile. Anzitutto è una piattaforma online e questo permette di lavorare ovunque, ottimizzando al massimo il tempo di lavoro ed il tempo libero. Easy Diet permette di programmare liberamente. Si possono elaborare infatti le diete scegliendo il numero di giorni, il numero e l'orario dei pasti e la presenza o meno di alimenti sostitutivi. Dopo l'accesso alla propria area riservata basterà portarsi a sinistra nel menu e cliccare sul tasto diete compariranno dei pannelli quelli a destra ed in basso mostrano delle diete precedentemente elaborate o come nel caso degli esempi di diete sono diete messe a disposizione da easy diet per i propri utenti il pannello in alto a sinistra permette di creare una nuova dieta completamente ex novo. Si può scegliere fra diete giornaliere con un numero variabile di pasti, fra diete settimanali con un numero variabile di pasti o nella terza opzione si può scegliere non solo il numero dei pasti ma anche il numero dei giorni. Sceglieremo una due giorni sei pasti che chiameremo presentazione per l'occasione. A questo punto visualizzeremo in maniera immediata il giorno 1, come si legge al centro, con i sei pasti ed il giorno 2 con i sei pasti. Ma prima di elaborare una dieta, completiamo le informazioni di base. Ci portiamo a sinistra sul tasto Nessun paziente e aggiungiamo dati alla dieta. Una descrizione. una patologia di interesse nel caso fosse necessario e possiamo a questo punto associare la nostra dieta alla nostra Maria Bianchi. Salviamo le modifiche e visualizziamo i dati come li abbiamo inseriti. Ancora più a destra è presente il tasto delle sostituzioni, in questo caso è attivo ma si può disattivare semplicemente con un clic. Ancora più a destra osserviamo il tasto del menu che ci permette di gestire i pasti delle due giornate. Basterà cliccare sul tasto gestione pasti. Visualizzeremo così i pasti dalla colazione allo spuntino serale, l'orario, il giorno 1 ed il giorno 2. Per apportare delle modifiche sarà sufficiente cliccare sulla matita a destra. Per esempio nella giornata 2 potremo eliminare gli spuntini clicchiamo sulla matita, eliminiamo lo spuntino dalla giornata 2 e spuntiamo la scelta. Ancora quello del pomeriggio, eliminiamo e spuntiamo la scelta ed eliminiamo anche dalla giornata 2 lo spuntino serale. Clicchiamo, spuntiamo e salviamo le modifiche. Visualizzeremo molto facilmente la giornata 1 con i sei pasti compresi gli spuntini, nella giornata 2 invece visualizzeremo esclusivamente i tre pasti principali che abbiamo deciso di mantenere inoltre possiamo visualizzare le due giornate in maniera più semplice ed immediata per un più facile confronto cliccando sul tasto vista questa è una vista per giorno ma se scegliamo la vista compatta ci permetterà di confrontare immediatamente le due giornate Per l'elaborazione delle diete, EasyDiet mette a disposizione dei professionisti un vasto database di alimenti, perché attinge a tutte le fonti attualmente disponibili. Sono presenti alimenti certificati Crea, certificati Istituto Europeo di Oncologia, certificati Sistema Sanitario Nazionale, alimenti certificati EasyDiet, insieme ad una gamma di alimenti speciali a cui appartengono gli alimenti a proteici gli alimenti artificiali per la nutrizione interale e per l'infanzia. All'archivio degli alimenti durante l'elaborazione della dieta si accede facilmente grazie alla presenza a destra sullo schermo di un'etichetta ricerca alimenti. Potremo scegliere dove cercare gli alimenti, fra tutti, fra gli standard, fra i personali o fra i commerciali partiamo ad esempio dalla colazione che andremo a selezionare cerchiamo l'alimento latte per la colazione e comparirà l'elenco di tutti gli alimenti a base di latte ed in fondo la composizione bromatologica in termini di macronutrienti per inserire il latte nel pasto della colazione abbiamo due opzioni cliccare due volte sull'alimento o in alternativa cliccare a lungo sull'alimento e trascinarlo nel pasto della colazione cercheremo nello stesso modo i biscotti frollini con un doppio clic li inseriamo nella colazione ed in ultimo un bel caffè espresso due clic ed è nella colazione a questo punto possiamo inserire degli alimenti sostitutivi. Clicchiamo sull'alimento principale, compare un più nel rigo sottostante e selezioniamo la qualità della sostituzione, ad esempio isoproteica e possiamo digitare direttamente il nome dell'alimento sostitutivo. Scegliamo il primo e visualizzeremo la quantità corrispettiva rispetto all'alimento principale a questo punto il passo successivo è quello di compilare anche la giornata o meglio la colazione della seconda giornata se vogliamo tenere la seconda colazione esattamente identica alla prima sarà sufficiente modificare la vista spostandoci nella vista compatta selezionare gli alimenti della colazione Cliccare nel menu a destra del titolo, copiare gli alimenti, andare in seconda giornata ed incollare gli alimenti. Ma se il database, nonostante la numerosità degli alimenti, non fosse sufficiente, con Easy Diet si può ampliare l'archivio degli alimenti inserendone dei personali. Arricchire l'archivio degli alimenti con dei nuovi che andranno a far parte della categoria dei personali con Easy Diet è semplice e veloce. Basta andare a sinistra nel menu e scegliere l'etichetta Alimenti. In alto a destra visualizziamo il tasto Nuovo alimento, inseriamo Frollini senza lievito, scegliamo la categoria d'appartenenza, inseriamo il nome del produttore e salviamo. A questo punto inseriremo i valori nutrizionali, proteine 6,3, lipidi 17, di cui saturi 4,9, zuccheri 72, di cui semplici 22, fibra 2,3 e passiamo poi all'unità di misura, biscotto. equivalente a grammi 5, dose media 5, Pardon, 35 grammi. A questo punto salviamo. Abbiamo creato il nuovo alimento Frollini senza lievito che andremo ad inserire nella nostra dieta cliccando nel menu sul tasto diete. La nostra dieta presentazione è risultata ancora attiva e a questo punto clicchiamo nel pasto della colazione e scriviamo frollini senza lievito appartenenti alla categoria degli alimenti personali. Alimento nuovo inserito ed immediatamente facente parte della colazione. Inoltre l'archivio di alimenti personali Può essere ampliato grazie ad una funzione presente in Easy Diet Web che permette di generare nuovi alimenti a partire dalle tue ricette. Creare un nuovo alimento a partire da una ricetta è facile ed immediato. Basterà portarsi nel menu sul tasto ricette e in alto a destra cliccare nuova ricetta, che chiameremo molto facilmente uovo sbattuto delle indicazioni ad esempio molto dolce e la tipologia della ricetta confermiamo inseriamo a questo punto gli ingredienti L uova il tuorlo due tuorli e spuntiamo confermando la scelta e aggiungiamo dello zucchero magari di canna grezzo molto dolce almeno un paio di cucchiaini facciamo anche tre e salviamo inseriamo la descrizione della preparazione, che sarà ad esempio sbattere fino ad ottenere una crema omogenea. Inseriamo l'immagine accedendo ai nostri file e a questo punto visualizzeremo i valori nutrizionali relativi agli ingredienti. Clicchiamo su ricetta ed abbiamo creato la nostra ricetta a partire dalla quale cliccando sul tasto genera alimento cliccando ulteriormente al centro selezionando la categoria in cui inserire il nostro nuovo alimento e salvando potremo passare all'unità di misura la porzione nello specifico è di 50 grammi e questa è la dose media salviamo. E ritornando nella nostra dieta inseriamo il nostro uovo sbattuto per la merenda del pomeriggio per cui cerchiamo nell'archivio uovo sbattuto e visualizzeremo uovo sbattuto fra gli alimenti personali Il sistema EasyDietWeb web nel rispetto dei principi di semplicità, velocità e flessibilità permette ai professionisti di tenere sott'occhio l'analisi nutrizionale durante l'elaborazione del piano dietetico. L'analisi nutrizionale del piano dietetico in elaborazione è facilmente visibile grazie alla presenza di alcuni pannelli a cui si accede cliccando in basso a sinistra sullo schermo alla etichetta analisi nutrizionale. Possiamo visualizzare i nutrienti scelti, come si visualizza nel primo pannello, fibra, calorie, proteine o carboidrati. La priorità di visualizzazione la possiamo scegliere cliccando sull'ingranaggio. A questo punto decideremo quale visualizzare prima in ordine di importanza. E questo può essere fatto per la dieta media delle due giornale o rispettivamente per il giorno 1, selezionato in alto al centro, o per il giorno 2 ma possiamo ampliare la nostra analisi visualizzando i macronutrienti degli alimenti principali nel secondo pannello o ancora cliccando sulla doppia freccia in alto, possiamo visualizzare rispettivamente i micronutrienti degli alimenti principali o degli alimenti sostitutivi e delle chilocalorie al giorno in termini percentuali per la giornata 1 e per la giornata 2. E per concludere, Terminati i lavori e elaborata la dieta, il documento finale sarà completamente personalizzabile. Si potrà inserire il logo, i dati del professionista e note in tutto il documento di stampa. Passiamo adesso alle nuove funzionalità. EasyDiet ha creato una partnership con LiviConnect, il sistema di telemedicina che permette ai professionisti della salute di eseguire delle visite da remoto rispettando tutti i criteri in termini di privacy e di sicurezza dei dati. Inutile dire che con Easy Diet Web l'inserimento di nuovi alimenti, di ricette, di nuovi pazienti, elaborazioni di diete è senza limite. Poi i prezzi sono assolutamente competitivi. Con EasyDiet si può scegliere la licenza più adatta alle proprie esigenze. Per maggiori dettagli ed informazioni contatta il nostro staff. Chiama il numero 800-029-145 oppure scrivi a staff-microring.it